Salve a tutti, bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego dove trovare questa ascia di Rosus Ragazzi questa è la posizione esatta, quindi dirigetevi qua Si trova esattamente in un piccolo canyon, come volete chiamarlo, dovete dirigervi qua alle catacombe E assicuratevi di avere con voi una, una chiave della spada di pietra e perché dobbiamo sbloccare quella porta dove c'è quella statua del, del, là, del folletto del demone. Non, me, non ci faccio mai caso ai nomi. Quindi eh, scendete qua sotto, girate a sinistra. Usate la vostra chiave della spada di pietra. Attenzione a questi che veramente rompono i coglioni. Adesso dall'ultimo aggiornamento, quando li colpisci non muoiono adesso. Non ho capito quando li butti a terra. Ecco. Vabbè. Comunque lascia di Rosus, eccola qua. Questi scheletri rompi minchia stanno qua. Ok. Dall'ultimo aggiornamento quando colpivi questi scheletri E cadevano a terra, potevo colpirli di nuovo E così sparivano. Ma adesso invece non ho capito Che problemi c'hanno. hanno. E... Ok. Va bene ragazzi il video finisce qui, Sì, lo so è un video brevissimo ma era un video tanto per farvi vedere dove trovare questa ascia di Rosus, ve la consiglio potenziatela fino a livello 10 ed è una peste, applicate anche qualche cenere di guerra eh, sopra e quindi ragazzi eh, spero tanto che questo video vi è stato utilissimo e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!